Sì, grazie Presidente. Io continuo ad essere sorpreso, lo sono stato eh, in occasione della discussione generale, lo sono ancora di più adesso, perché a beneficio di chi ci sta seguendo da casa è in corso il Consiglio straordinario sull'ippodromo delle Capannelle e stiamo per arrivare al momento più importante, la votazione degli atti. E, purtroppo tutti i consiglieri di opposizione si sono alzati. Evidentemente, ecco, come dicevo prima, sono sorpresi dal fatto che per l'Ippolito delle Capannelle i, i risultati del, delle azioni messe in campo dall'attuale amministrazione siano positive. Quindi gli ha detto male, evidentemente sono andati via, non sono rimasti nemmeno a discutere gli atti che loro stessi hanno presentato. Comunque, mi vorrei entrare nel merito del di questo atto a firma dei Fratelli d'Italia, ai quali poi manderò il video di questo intervento, perché ahimè non c'è rimasto più nessuno, per precisare che è tutto sbagliato dall'inizio alla fine. Nelle premesse dichiarano che l'impianto delle capannelle rischia la cusura a causa della concessione ormai scaduta dal 2017. Come abbiamo detto invece l'impianto delle capannelle è da 15 anni che sistematicamente rischia la chiusura a causa di una concessione nata male e proseguita peggio. Inoltre citano il nuovo regolamento per gli impianti sportivi dicendo che detti impianti vengono visti come beni da mettere a reddito e non come luoghi di sport e socialità. Anche qui, se hanno bisogno, io sono disponibile a fare delle ripetizioni perché, evidentemente, non l'hanno capito questo regolamento. E dicono poi, chiedono due impegni su due azioni che l'amministrazione già adesso sta mettendo in pratica: in particolare, a valutare l'adozione da parte degli uffici competenti di tutte le azioni necessarie a salvaguardare l'ippodromo delle capannelle e il benessere delle centinaia di Ok, e mi avvio a concludere lo stiamo già facendo anzi lo abbiamo già fatto senza nessun aiuto da parte loro questo lo abbiamo già fatto perché l'ippodromo delle capannelle a differenza di quello che loro si aspettavano quando hanno chiesto la convocazione di questo consiglio straordinario è aperto e funziona perfettamente il secondo punto anche lo stiamo facendo attivarsi per garantire lo svolgimento delle attività sportive e socioculturali correlate al suo palinsesto ippico. In particolare il Dipartimento ha predisposto un atto che molto presto porteremo in consiglio, sarà approvato in giunta e, e riguarda l'applicazione delle tariffe per le attività aggiuntive a quelle sportive. Quindi eh, per questo motivo naturalmente voteremo no, perché ripeto, quello che i consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono alla Sindaca e alla Giunta di fare, già lo abbiamo fatto e loro nemmeno se ne sono accorti. Grazie Presidente.